Non lasciare, non lasciare che distruggano tu e non Svegli. svegliati, apri la mente, allarga la visione. Seguici sui nostri canali e partecipa alla vita della community. Ascolta i nostri ospiti, leggi gli articoli, perché l'arte del comunicare non è solo uno sforzo di indirizzare un messaggio efficace, ma di diffondere le notizie, non di coprirle. Il resto e propaganda.